Enrico Stefano, eh, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina Movimento 5 Stelle. Ciao Enrico. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Eh, ecco allora, mh, qual è il tuo giudizio? Non c'è ma Mafia Capitale secondo questa sentenza eh, di primo grado? Ma secondo me secondo noi il dibattito è che si sta generando è un pochino fuorviante, cioè qui il tema non è se ci sia un'associazione a delinquere normale, tra virgolette, o di stampo mafioso, un'associazione a delinquere c'è stato, c'è stato nel corso sì. degli anni favorito anche da una politica comunque condiscendente, un sistema a Roma che anziché premiare il merito, anziché premiare eh, i giovani imprenditori, anziché premiare eh, gli operatori vestuosi, c'era un sistema affaristico che favoriva sempre i soliti noti, sempre i soliti pochi negli appalti e nelle assegnazioni. Quindi eh, il tema se poi questa associazione che ha distrutto la nostra città, che ha portato i danni economici e non solo ingenti nella nostra città, se poi questa associazione sia di stampo mafioso o meno dal mio dal nostro punto di vista un pochino riduttivo forse questo è anche l'imbarazzo che sta provando uh, il Partito Democratico in questi, in questi giorni, in queste ore oh, um, è chiaro che un po' faceva comodo a tutti definirla mafia no? perché si capiva meglio eh, di che cosa si stava parlando ecco, De eh, Derisi ha detto si tratta probabilmente di una piccola o grande insomma Tangentopoli, è, è comunque una roba grave insomma, no? Assolutamente grave, io poi l'ho vissuta in prima persona perché in quegli anni, può stare in quegli anni, ormai è passato un po' di tempo, io ero consigliere comunale di opposizione, quindi è sicuro vedere eh, consiglieri comunali con i quali magari fino ai giorni prima eh, sedevo accanto sugli scranni, discutevo gli atti in assemblea di capitolina, vederli poi convolti e anche eh, condannati poi. Questi, in queste ore in primo grado vi eh, assicuro che, che, che non è stata una bella esperienza però dal punto di vista del cittadino che osserva quella che dovrebbe essere la macchina amministrativa e politica che dovrebbe garantire benessere e servizi efficienti alla città, quindi è una pagina nerissima della storia da lì che stiamo vivendo e viviamo ancora tutti i giorni e è importante poi che una Forza Puglia come il Movimento 5 Stelle abbia fatto e continui a fare da anticorpo a, una, a un sistema di questo tipo che ripeto ha uh, rovinato la nostra città ecco quindi il, eh, il fatto che non ci sia eh, non sia stato applicato l'articolo 416 bis cioè che non ci sia un'associazione un di stampo mafioso non deve ridimensionare i danni fatti da questa associazione criminale no, ecco, questo no, stai dicendo io ho letto assolutamente, io ho letto anche dei comunicati di alcuni eh, esponenti del Partito Democratico che quasi hanno cercato di diminuire eh, di... Di vendere quasi come è successo uh, questa, questa sentenza di oggi, uh, i danni sono sotto gli occhi di tutti: che poi c'è stata un'associazione a delinquere eh, standard o di eh, stampo mafioso, o, o poco cambia su, sui danni che sono stati fatti alla società. Poi, non, non vorrei entrare, non vorrei costruire un dibattito giuridico, potrei anche, anche farlo perché insomma eh. sono ancora relativamente fresco di università e ricordo un po' gli esami certo. di diritto penale. però poi uh, ripeto, l'associazione a delinquere c'è. Certo, poi potranno essere di stampo mafioso, anche se poi su questo uh, avremmo da che dire, perché pensiamo al municipio di Ostia, un municipio che è stato sciolto per mafia e che ancora ha un commissario perché era stato sciolto uh, per mafia. Uh, pensiamo anche alle parole della, della, della senatrice Bindi, uh, quando ha nella uh, commissione che presiede ribadito più volte l'insistenza della, della mafia a Roma. Quindi poi uh, può essere un dato uh, soggettivo o meno, oggettivo o meno, ma quello che resta sotto gli occhi di tutti sono i danni di un sistema. Che ha, soprattutto dal punto di vista economico e del merito, creato dei danni ingenti in questa città per i quali ci vorranno anni eh, per, poterli, per poterli riparare. Ecco, comunque c'è il post, anche questo a caldo, di Virginia Raggi, che inizia eh, con Mafia Capitale. Ecco, Mafia Capitale, due punti: imprenditori politici, dipendenti pubblici corrotti e personaggi della criminalità di un passato non lontano. Quindi. Eh, si, si può continuare a definirla così anche eh, in un'accezione più larga secondo te? Beh, cioè Virginia Raggi l'ha fatto comunque ma sicuramente ripeto in una, un'accezione più larga sicuramente sì perché poi quando c'è un sistema per cui negli appalti ecco, non vince magari l'impresa eh, più meritoria ma vince il, chi ha il contatto eh, più vicino con il politico con eh, l'amministratore pubblico di turno è chiaro che è un sistema che, che come approccio magari, quindi non in senso strettamente giuridico, ma come approccio a un sistema che possiamo comunque definire, definire mafioso da questo punto di vista Allora, due domande che arrivano dai nostri ascoltatori e poi eh, ti o oh, la salutiamo ecco con Enrico Stefano, no, io siccome lui fa, allora io lo ripeto, quelli che corrono io li sento subito più che più, più lui corre, e quindi a proposito ma, ma, una domanda tecnica, ma ci vai a vedere il triathlon uh, all'Eur? Eh, sì, sì, sì se, riesco, se riesco volentieri, anche perché tra l'altro il triathlon a me piacerebbe in un futuro cilettario, anche An perché in bicicletta insomma sono abbastanza allenato. Ah, sì, ecco, vedi, lo potevi nel fare. Vuoto, nel vuoto sono un po' tecnicamente scatto, però quando piombo. troverò tempo sicuramente... C'è il si diario che fare. lo fa, fa la versione, eh, fa la versione sprint, eh, c'è anche quella... Però spero di venirci anch'io ma questa è una divagazione. Allora torniamo invece a Mafia Capitale, Mondo di Mezzo eccetera, i messaggi e le due domande proprio specifiche che facciamo a Enrico Stefano tra i messaggi che sono arrivati al 3775, 104 -500. Ma secondo lei per fare mafia bisogna per forza uccidere o si può fare adottando altri sistemi? Domanda Claudio. Ma eh, no, perché mafia vuol dire anche intimidazione, vuol dire soggezione, vuol dire incutere timore, vuol dire indirizzare gli atti eh, di un comune, di un'amministrazione eh, in un certo modo eh, sfavorendo la trasparenza, sfavorendo il merito, quindi non è che necessariamente ci debbano essere degli indeciti, insomma, no? non è necessario, cioè, appunto è un'accezione più ampia quello che parlavamo un pochino prima. Oh e poi ehm, con queste condanne domanda Marco a quale punto di pulizia siamo nel comune di Roma? Ma eh, poi qui entriamo in un campo ovviamente che è giuridico ma poi è anche organizzativo, amministrativo eh, noi abbiamo i cittadini ci hanno dato un compito importantissimo eh, che è quello di ricostruire la nostra città, di ricostruire eh, anche, anche la fiducia perché poi va detto che nel comune di Roma sono tante persone che comunque fanno il loro lavoro, che comunque danno il massimo, che comunque cercano di cambiare lo stato delle cose. Ecco, l'avvento del Movimento 5 Stelle del Comune di Roma è stato importante proprio per questo motivo, per eh, dire a chi vuole dedicarsi alla propria città, le persone oneste, alle persone capaci, avete una forza politica che vi sostiene, avete una forza politica che vi appoggia, che vuole far emergere il merito, che vuole cambiare veramente questa città. Quindi appunto il nostro lavoro di veramente ricostruzione e per il quale saranno necessari tanti, tanti anni Però uh, è un lavoro che abbiamo avviato, che abbiamo improntato E che stiamo uh, continuando a perseguire con il massimo della determinazione oh, Comunque io mi sono andato a eh, Poi ovviamente Enrico Stefano che appunto oh, eh, lo conosce meglio di me il codice Perché l'ha eh, ricordato fresco di studi giuridici, più fresco di studi giuridici di molti okay. altri Però ri rileggendo il 416 bis eh, Eccolo qua, L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza dell'intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. Per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri. Ma poi dopo si arriva, se l'associazione è armata si applica eh, un aggravio di pena, però in effetti qua non, non viene citato il fatto che debba essere necessariamente armato. No, no, tutto. no assolutamente, assolutamente, insomma, mi ricordavo anche io l'articolo appunto più o meno che i termini, i termini erano questi, però appunto c'è cioè un'associazione a delinquere cioè No, anche perché di... sennò no sembra, sembra, sembra una forzatura quella della pubblica accusa di aver chiesto l'applicazione del 416 no, no, bis, in realtà è una questione di interpretazione Assolutamente sì, assolutamente certe volte il confine è molto labile ovviamente, quindi, eh, però il fatto che c'è stata a Roma una storia da delinquere, che poi l'abbia fatto in maniera mafiosa o meno eh, o a rigor di codice in maniera mafiosa o meno è, è un aspetto sicuramente importante ma che non cancella quello che effettivamente è successo, quello che effettivamente i cittadini hanno subito. Ricordiamo che Rico Stefano è avvocato, ecco questo per dire, quindi insomma era una questione di interpretazione quindi ci sta pure un po' di eh, delusione da parte eh, della pubblica accusa, abbiamo letto i commenti diciamo così non, non serenissimi eh, nella forma sì ma nella sostanza meno di Paolo Ielo, del procuratore aggiunto Paolo Ielo, insomma, quindi è possibile poi che ci sarà anche un una richiesta d'appello da parte dell'accusa insomma, no? Perché venga riconosciuta l'aggravante mafiosa, insomma questo è stato già annunciato, insomma questo... poi, poi vedremo, insomma la storia non finisce qua Enrico? No, sicuramente insomma, sicuramente, è un capitolo ma ci saranno altri episodi. Grazie Enrico Stefano, vicepresidente di Capitolina, ciao, grazie, buona, buona serata, giornata buona, buona serata